mio nonno, mio padre e poi ho già fatto pure io pastore Ma diciamo che è una tradizione di famiglia cioè la cosa che è rimasta da mio padre cioè, ho cercato di mantenerla io questa. E Io ho montato le pecore di sei anni con mia madre e mia madre non voleva E io intestevo di mangiare le pecore Allora in generale giuntura quando sono spesso a tenere, era piccinino, andrei qua. Allora, ma c'è la sua mamma. E ci siamo continuati a cuocere sempre il Ho vissuto sempre da, da piccolo in questo settore. Ho fatto sempre il pastore, ho fatto sempre formaggio. Eh, la mattina alle 6 e mezza di primo la prima cosa è la mungitura poi si fa la trasformazione del latte e si porta al prodotto caseare poi dopo che si è formati i lavori si dedica alla, agli animali al pascolo, alla stalla e poi ritorna la sera un'altra volta questo 5-6 un'altra volta la mungitura e un'altra volta i lavori della stalla e via non è un mestiere speciale, però è la passione, è la passione degli animali. Non è un mestiere, è un mestiere cioè un po' sporco, sporco. Si lavorava, non c'era né domenica, né Pasqua, né Natale, tutti i giorni si doveva lavorare, si veniva in montagna. La cosa bella che a me mi piace è quando tengono, non so, a cranielle me ne prese su, a qua non c'è mungo, non ti scorgere, avrei maglia la magra va. a munge le pecore, eh, questa è la passione mia, quando c'è gli agnelli, tutti bella. bello, Cittano come un portovalo, poi ne esce, non è che le dava uno a uno, capo! Ancora tengo la grincina che passione che si è abituata, mm. mm. Io sono 34, non è che sono tanto mm. Mm. Ma mi hai tante la passione ancora mo. Vedi, dice, non mi teni più, Oye, a caggia, vai. Sì, sono butto Se mi faccio stare, lo poter mi faccio stare bui, pure fino a andare a guardare il petto. Questa è la passione, sì. E capito? Questa è la bella cosa. A me piace, sono passione. E io quando vado a petto, perché metto la fresca sotto la pianta. No. Stai sì, bacciando. Dai come sono di c'è gli po'. agnelli. Faceva il formaggio, il formaggio caprino e il formaggio pecorino. Faceva pure il formaggio a pasta molla. Eh, ma come minimo erano 150 pecorini. Io non li. Perché sotto poi è fino a 30-40 litri di latte. Eh. Eh. invece, invece in dal guerrero, gli chi ha dai, 41, anni, 30 minuti di fischio. Mi ha, giorni di figli, che teniavano le pecore, perché so. A dei che era pecore. Allora, mi sono venuto con la Caterina a chiamare. Chi faceva i so scatoletti, quelli che so, chi dice che so i pecore. Allora, eh. faccio questo giro, e poi il segnassero per la terza. Sempre stava, poi si ripigliava. Mm. Bistasti non l'ho mm. fatto, potevo. Bistasti non l'ho fatto, è familiare, con gli armi. Che è l'arma della Cadarina, con la secchia, con le mazzecchie a posto, con le mazzecchie a posto, con la misura. misura no, capite, mette una, ognuno si chiede una secchia, andate a comprare uniti andava a c'è una misura che misura l'arma della Cadarina. Mm. La per ogni quagliata, tra 4 e di mesi al so, giorno. Eh, Poi certo che si acquagliava 3-4 mesi di continuo. Mm. E non si faceva mm. più a Ma solo che non si venne più. Mm. Ma non, poco... ma non si venne mai che lo facciamo, facciamo per noi. Eh, Poco ma non si venne. Ma oggi come oggi. me che che stacciamo in campagna, non si staccia prima, capito? con un qua a porta, a ruota. Come venga a piovere, lo pescano, sono già lo uazio. Ma tanto mettermi sotto l'acqua, a talmente come calare l'acqua, la lucina, non mangiare, ma per noi stiamo già mordendo, per il pescano. Ma come mangiare? Io mi mangio, oi, ma no, Mo ci sono le comunità. Se, uno solo può tenere quando va. Uno solo può tenere 300 peggio, 300 pesc, però a tenere il comodo. Il pecorino di filiale deve essere in base a quello che mangiano le pecore, cioè l'erba, tutto quello che mangiano, quello è il sapore del pecorino di filiale. Un sapore buono, non deve essere salato, e ci si devono sentire degli aromi dei pascoli. Monte Caruso, piano della grava, è l'uno caluccio qua, piano della grava. Negli anni, negli anni 60, più o meno, appena dopo guerra, è venuta la fine. In questa zona c'erano 200 mucche, bucche, boscaioli. Poi, quando questi boscaioli, le bacche boscaioli, si spostarono alla Puglia, c'era la fine degli animali in questo bosco. E belle volte c'era la mandravecchia, la mandravecchia qua sopra. Il giorno che erano fino a 6-7-8 pastori. Qua era solo qui, Questa era la zona lì, era solo qui. Ma tanto c'è una pace in, in campagna. Morti mi dà i recinti e allora si che ne vi è tre peggio. Quando i rubate a fine giugno ho finito a formare. Tanto c'era giornato, c'era 150 peggiori, pascu che erano gruessi, allora c'è una pesci. C'è una tante, eh. C'è il trifoglio bianco, maggio, questa è la mia lezione. Maggio è la, la montagna è tutto bianco, trifoglio bianco a parte, con, come tutti gli altri trifogli. Eh, questo non lo so come si chiama, non lo so spiegare, <ride> ma conosco solo per la guardare il formaggio. Poi c'è un trifoglio, un trifoglio, un faccio simile, un trifoglio. Pratenzo, trifoglio bianco, trifoglio sotterraneo. C'è un trifoglio sotterraneo. Dopo falciare l'animale, mangia la radice proprio in questo piano. Mangia la, la radice in questo trifoglio, che è buono, dolce. Ma le pratiche c'è una su, sopra, su di tutto: è quella del, del pascolo, quello di utilizzare. Eh, pascoli delle nostre zone che in passato sono stati oggetto di studi anche da parte dell'università degli studi della Basilicata, pascoli e... soprattutto i primaverili che hanno delle essenze eccezionali basta pensare a timo altre, o altre erbe. Se invece eh, gli allevatori non portano gli animali a pascolo e alimentano gli animali soltanto con eh, i mangimi di produzione industriale, sicuramente non ti si avrà un, un latte e un prodotto poi perfumato. Eh, la transomanda, a novembre, a dicembre, gli anni di animale ne c'erano la punta. C'erano quattro giorni, quando si, si bloccava con la neve, fino a quattro giorni per arrivare a destinazione erano due, tre cugini, 700 pecore c'erano e allora 5-6 persone alla transumata. E i muri, i cavalli, alla sosta Il primo giorno, la prima notte al mondo di Venosa, sopra la strada ribacante di Venosa, la seconda notte ai piani di Cerendina, dopo Venosa la terza notte alla baccareccia del Cossendino, nel comune di Banzi, la quarta notte a destinazione. Sono finito. 1500 pecore, ora ce ne saranno una cinquantina. Allora, io, per maggior parte, la pecora è merinizzata, la razza merinizzata italiana. Come animale, solo, solo pecore, c'è, cioè, Il di Lucano, che è sicuramente. Un, una razza, come ho detto, molto rustica, molto eh, frugale, eh, che, produ che eh, produce non tantissimo latte, ma sicuramente di alta qualità e di, che porta dei profumi e dei sapori speciali al pecorino, storicamente che si è adattata a noi, si è adattata così bene ed è tanti anni che è stata noi che alcuni dicono di Gentile di Lucane, però era Gentile di Puglia. Eh, si è adattato molto molto bene ai nostri territori per tutta una serie di motivi. Primo, è una eh, razza di pecora che eh, ha delle gambe diciamo, forti, per cui, eh, visti i nostri terreni, è la Atteso che qui prima non c'era alimentazione di tipo industriale, andavano al pascolo, quindi una grande camminatrice. E poi eh, è una razza che si accontenta: eh, mentre al nord danno mais e c'è sempre verde, come in Francia, da noi non è sempre verde, come si vede, e quindi è una razza che diciamo, eh, si sa eh, accontentare. E poi produce un latte abbastanza grasso. Che, Buone per la produzione formaggio. Nel, nel territorio lucano e nel territorio de, della nostra zona sono allevate anche delle altre razze eh, specifiche, eh, tipo eh, la, la, la comisana, che è un animale un pochino più spinta verso il latte, e il, eh, tutte le razze da latte della Puglia. Questi sono pecori spagnolo? Non so quel pecore che moscio, quel, quello, curato. Che non mi fai quel pecore? La spagnola è la miglior pecore. Sono 130, a 10 gradi. A 8 mondi. Sì. Vedi? per la casa. Posso figliare due volte il pecore. Vedi? Per Natale me la fagliai. E poi Pasqua venne un'altra volta. Eh, ma faccio un sacrificio. Lo faccio io. Non mi ha chiesto. Eh? Il fumaggio è proprio usante il al quale non quello comprato quello che hai poi se scaldano, mm. quando la temperatura è giusta, eh, che non deve essere né cavolo né freddo, e non mi danno il guagli. Mi il guagli riposo, poi poi mi fatte la guagliata. la sfaglia a tirare il fumaggio, che sembra quelle cose facendo grosse, e allora, non mentre che facendo male l'arcotte. Ropi il formaggio e facendo poi tremola il quando era troppo cot, si cheva a cogi il formaggio, da sciro e da a cucire il formaggio, tanto tempo. che ho cucire, sfrutta sfrutta il formaggio, che era cucito. E così. Però non era. Ah, mia. a mia me non è meglio, mi è cucito il formaggio, quello che è più, è tutto... Trova la doccia. Tutte gocce del formaggio. Come termola il cot? Se n'è uno di questi Mm. se gli acquisti nel eh, sì. di cioè gli e questo mm. mm. ma <ride> ma... Ma faceva un fascicolo se giovani comprano un si di fascicolo il genio di fascicolo il genio di fascicolo il genio di di di ma il di il genio di fascicolo sempre genio di fascicolo il genio di fascicolo il genio di fascicolo il che di negli anni 50, per esempio, c'erano circa 30.000 capi di bestiame, di pecore ed era un uh, centro di eccellenza, di produzione e anche di commercializzazione di questo prodotto. La nostra regione nel 99 eh, ha fatto una legge, la legge numero uno regionale, che consentiva la produzione di formaggi fra cui anche per il pochino di Filiano utilizzando attrezzi ancora di, di legno e non attrezzi in acciaio. Quindi sicuramente non è difficile però occorre avere un allevamento, un buon Pasco e la produzione di latte. Sì. Allora, I prodotti che facciamo è il pecorino di filiano, solo il pecorino. Cioè, il pecorino lo faccio da marzo, appena quando, per Pasco che hanno venduto gli agnelli, fino a metà giugno. Poi non ritiro più il latte di pecore. Solo in quel periodo lo faccio, il pecorino. La mattina andiamo a prendere il latte, il latte deve essere fresco, se no non lo accettiamo. Il latte la sera, la mattina, e deve essere refrigerato. Viene la sua lavorazione e il prodotto si vede che è il prodotto che esce, se no lo stiamo dimostrando. Stiamo... Naturalmente il latte è fresco, tenuto bene anche da dai clienti riscaldati viene portato a temperatura di 38 gradi il latte, poi si aspetta una mezz'oretta, eh, dopo si dà la rottura alla cagliata, si aspetta che si riposa un po' la pasta e poi viene messa nelle forme man mano. Dopo 24 ore della, della trasformazione va in salamoia e sta per 12 ore a chilo in salamoia, poi dopo che sono trascorse le ore si tira pure dalla salamoia e si mette ad asciugare. Poi quando è asciutto dopo 2-3 giorni si mette sui scalfari a farlo stagionare. Da così pure due, già due o tre mesi già è abbastanza buono. per C'è una differenza sostanzialmente minima: nel senso che noi la tradizione che abbiamo per la produzione del pecorino è del pascolamento. Mentre prima si privilegiava i grassi nel latte per avere maggiore quantità di prodotto, noi abbiamo fatto qualche aggiustamento da questo punto di vista e abbiamo privilegiato le proteine nobili che ci sono all'interno di queste essenze dei pascoli, in modo tale che abbiamo meno grassi, certo un meno prodotto, ma di grande eccellenza perché gli studi dicono che anche il formaggio ha delle sostanze, soprattutto quelli che hanno eh, transumanze e quindi pascolamento eh, senza alimentazione artificiale come si è fatto fino a qualche anno fa hanno delle sostanze all'interno di questo prodotto che è il benessere della salute della, della persona. È stato un percorso lungo di quasi cinque anni abbiamo lavorato tantissimo con l'amministrazione comunale di Filiano in particolar modo, ma anche con gli altri comuni, con la Regione Basilicata e con la provincia, e ne ha 2007. Per fortuna siamo riusciti ad avere la denominazione di Regione Protetta. Sì, il consorzio di tutela del peccunio di Filiano oggi... Eh, ehm, ha un ruolo fondamentale come, eh, come i consorzi di tutela oggi, insomma. Eh, eh, il riconoscimento europeo e eh, il riconoscimento ministeriale dei consorzi di tutela hanno un valore centrale oggi più che mai vedendo anche la nuova PAC del futuro che partirà dal 1 gennaio 2014 che è improntata specialmente sulla qualità, sui prodotti a marchio e sui consorzi di tutela a, che andranno proprio ad agire sulla tutela dei consumatori ma dello stesso prodotto di qualità e delle stesse aziende all'interno del consorzio. Eh, ne si dovete parlare per due motivi, uno perché eh, per il ruolo che svolgo nell'ASP e l'altro perché diciamo anche se non faccio più il veterinario di campagna sono sempre attento a quando succede e avviene sul mio territorio. E... I progetti che io ho sentito che il Consorzio porta avanti dovrebbero inserirsi in questo eh, pif di filiera del, diciamo, eh, del latte e eh, ho visto anche la promozione che il Consorzio ha fatto con dei Deppriant. Questo è quello che... Devo rimarcare con molta tranquillità che, diciamo, questa azione, quest'opera che pure il Consorzio mette in piedi, gli allevatori, diciamo, non sempre ne derivano un grande beneficio e non sempre sono entusiasti di quello che il Consorzio fa. Diciamo che il Consorzio non ha per favorire i produttori, questo è il problema. Ho dato dimissione perché... Le funzionalità del consorzio non, non mi piacevano, il consorzio voleva stare sulle spalle di chi sapeva fare il formaggio. E nient'altro, cioè non, non guardavano, solo, andavano solo da chi sapeva fare formaggio, ma dagli altri non si interessavano. Sì, però eh, noi produciamo pecorino, tutto, ma non abbiamo il doppio. Allora per il momento ancora no perché ci vogliono autorizzazioni e ci vuole il tempo, diciamo, e allora ancora non siamo completi per questo. Oggi il consorzio oh, ehm, si fa carico di, di queste spese, eh, però eh, eh, i costi eh, del 20-25% oh, per ogni azienda sono veramente tanti e in un momento oh, come oggi l'azienda eh, non fa reddito per sé Figuriamoci se ha quel 20, 25% in più per sostenere la certificazione. Io credo invece che deve essere diffuso, nel senso che tutti, anche da un piccolo produttore che ha 50 pecore, dovrà avere la possibilità di poter marchiare il suo prodotto, tutto quello che produce, con marchio DOP, perché di fatti è già dopo. Sono andato parecchi tempi. sempre alla sagra, mia figlia si è vestuta, il mio padre si è vestuta bianca, con il costume per prima. Ho portato tutto il formaggio, ho portato tutto il formaggio, ho portato per sagra. A noi c'era il numero, sopra le banche, a mettermi il formaggio sopra. Ma è successo tanta cose belle, tanta cose belle che la sera in gennaio, in genere c'era la sagra assaggiare grate. C'era la che sono un po' di fare. Russini. Facevano tante, a Pruno. Cioè. E poi ti veniva alla, alla sagra. Volta mi là, mm. Mm. Non la sagra. Quando mi veniva l'aria. No, non vede, l'andrato come diritto. Eh, dice. Perché erano piccolini, miei figli, non tenere quella eh, cinque. La concianza, adesso quella sorta. Con gente, quello che non da mia nulla. Che qui venne un Piazza. Ah, qui vennero nella Romania con un altro Piazza? Eh, facevano il mio lontano, erano che si cattivano. Adesso Qui vennero a me la vengono noi. Ero in Germania, qui si bella ricorda che mi sono rimasto. Hanno vinto il montone, a parecchi anni La mia esperienza, è la cosa è più... La, la, la, la più bella esperienza che c'è stata noi, che... Che la prima sagra del pecorino di Fidiano, io e mia moglie, mia moglie eh, aspettavo pure mia figlia, eravamo un po' sacrificati perché noi mh, non sapevamo come comportarci, i primi, erano le prime acque, diciamo così. Allora c'era pace, che era un lupo ai confronti nostri, c'era piano della spina, la stessa cosa e Noi eravamo piccoli, eravamo... la cosa che proprio ci ha, ci ha, ci ha fatto emozionare, ci siamo rimasti emozionati è che la prima sagra l'abbiamo vinto noi dicendo cioè, siamo rimasti male per la bella burrata che abbiamo fatto. Praticamente è stato l'obiettivo delle amministrazioni comunali del tempo che per raggiungere e per dare la possibilità agli allevatori di migliorare le loro condizioni di vita e, e le loro eh, greggi hanno appunto eh, istituito e pensato di fare questa sagra del pecorino per esaltarne eh, i prodotti eh, praticamente che si venivano ad avere con questi animali e migliorarne la qualità sia degli animali che dei prodotti stessi. Sì, eh, grazie, alla, e va detto questo, alle intuizioni prima del professor Sum, eh, compianto del professor Sum e poi del il sindaco Bardi, eh, si decise eh, di fare uno studio, Sembra a favore degli allevatori, abbiamo tanti allevatori che possiamo fare affinché questa sagra lasci un segno. E d'accordo con l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, la Facoltà di Veterinaria, fu fatta una ricerca nei parassiti e facemmo questa, eh, questa ricerca sui pa sulle parassitosi, eh, Gastrointestinale negli caprini, uno studio da cui poi ne nacque una legge la legge regionale 37 per cui in sostanza eh, la regione attraverso le associazioni allevatori finanziava gli allevatori che volevano fare il trattamento contro le verminose per i due anni fu gratis i soldi di misura di comune poi parte con parteciparono anche gli allevatori e ancora oggi quando alcuni professori universitari il professor Gringli per esempio parla di parassitosi gastrointestinale, devono sapere i nostri elevatori che fa riferimento a quello studio. No, appunto, eh, avendo praticamente conosciuto eh, i momenti iniziali della, della sagra e eh, i punti di partenza, eh, sono contento che eh, appunto abbiamo migliorato le, le, le, praticamente le razze degli ovini, il, la qualità del formaggio e in più sicuramente è aumentata anche eh, l'amicizia e l'interesse fra le persone de, de, de, eh, che suscita appunto la manifestazione. Sì, mi sì. aiutato assai a stare piccata. Ma ma no, sono barpega. Non è una lingua gratissima, ma io voglio pure pagare, però la tappo come stavano. Quando sono abbiati con un pancaretto piccinino, non un di niente non mangiare, sale, però piano piano piano una ruota, una ruota quasi agli cieli, ma ora allora, Noi abbiamo sempre partecipato, quando, fino a quando il prodotto c'era. Quando non ce n'è, purtroppo non possiamo partecipare non lo so io non sono da 20 anni che non partecipo penso che non sono peggiorate sono, se sono è peggiorate sì, no io non ci vado ma sono peggiorato. non ce n'è formaggio da filiano la nomina viene da me tutto, hanno rovinato tutto ha fatto consorzio dei formaggi pecorini Beh. No, per noi non è cambiato niente è cambiato solo che sta diventando un mercato, no? solo quello, però non è, per noi è, è sempre una bella cosa, la sangue per noi ci ha fatto piacere, ci fa sempre piacere. Secondo me eh, forse non, non sarò, eh, mi sembra un pochino di meno e eh, sta influenzando, però sicuramente influenza sempre, un pochino specialmente per il commercio. Eh, lo, facendo conoscere il prodotto eh, si, si, i vantaggi si, si hanno quasi sempre In Napoli a distanza di tanti anni a me è capitato di vedere eh, allevatori anziani che con una pacca sulle spalle con un sorriso casomai curvi sui bastoni dicevano dottore vi ricordate quella grande mangiata oppure vi ricordate quando suonavamo l'organetto che lo chiamano sonetto eh, sicuramente oggi con la fretta a cui noi siamo abituati, con uh, l'avere tutto in casa, uh, più che aneddoto è venuto meno diciamo, quello stare insieme uh, di un tempo. E Io credo che la Sagra potrebbe invece creare dei momenti uh, senza nostalgia, eh, dei momenti che guardano al futuro, però non dobbiamo immaginare che Filiano venga da New York. Filiano ha delle origini eh, agro ed è bene che pur guardando al futuro salvaguardi guardi il suo passato. Allora, prima tante cose non c'erano. Allora, prima si faceva cosa tradizionale, adesso ci vuole l'attrezzatura per una cosa, e ci vuole tanta, tanta passione e il tempo. I, i, i tipi di servizi, viabilità, di trasporti, eh, anche internet, voglio dire, noi siamo qui in un un'azienda dove è un'azienda moderna nel senso che è tecnologicamente avanzata abbiamo fatto dei grossi investimenti ma non abbiamo ancora la DSL siamo costretti con un pennino quando c'è il segnale per poter comunicare oggi il mondo è diventato piccolissimo se non ci sono questi mezzi tecnologici quindi software, hardware e tutto quello che è la tecnologia di trasmissione e comunicazione diventa complicato raggiungere anche i mercati L'agnello non ha un prezzo, un macellaio è unico solo un macellaio che faccia, compra e torna a vendere e passa tre mani e noi non, lo potevamo, non potevamo sopportare questa se spese senza guadagno, la lana si regala, Come si non si vende, non si compra lei che mi eravamo a 500 dollari di farmaccia faceva mia madre, ma si vendeva tu solo comprare. Questo vuol che non ne ha più. Capito? Vuol che non me ne ha più. pegore. E la realtà è proprio questa. Eh, il piccolo, il medio elevatore, che ha fatto la fortuna anche della sagra di Filiano, che ha fatto la fortuna anche dei nostri territori, perché guardavano i territori, si evitavano eh, che si bruciasse tutto e quant'altro, oggi è penalizzato dal legislatore. Proprio perché non c'è una via di mezzo, non viene riconosciuto la persona che casomai sì, sono pensionato o vendi pecore. No, come ho detto prima, eh, il legislatore europeo e nazionale purtroppo a volte per una questione anche come dicevo prima di, eh, di mancanza di tempo, di semplicità, copia il regolamento che vale per chi ha mille capi. Quindi purtroppo gli allevatori hanno ragione. Il pecoreino è conosciuto, tende a di contare perché non ci sono le quantità. Cioè quello è il problema. Allora, la difficoltà è vendere il prodotto, prima cosa, mettersi in commercio e tutto quello. Sono il produttore più grosso perché ho un'azienda grande quindi ho, ho più capi di bestiame e produrre una quantità decente diciamo, di prodotto certificato. Il mercato c'è, non è che non c'è mercato, il problema è, che è un altro, è che non riusciamo ad avere dal punto di vista proprio di supporto sia istituzionale, organizzativo e tutti gli altri strumenti che sono necessari per la commercializzazione ad occupentare qui? No, io non credo che la maggiore diffusione del pecorino di Moliterno, eh, cosiddetto canestrato di Moliterno sia dovuta alla eh, qualità intrinseca dei formaggi, no, io li conosco tutti e due L'aspoli controlla tutti e due, cioè gli allevamenti, tutta la filiera del latte fino alla produzione di pecorino, abbiamo autorizzato eh, diverse grotte per la stagionatura dei formaggi, quindi so di che cosa eh, stiamo parlando e non credo assolutamente che sia una questione legata al prodotto, piuttosto al quantitativo di prodotto. Io ho visto che eh, sul, nella zona della Val d'Agri eh, ci sono più giovani, ci sono un numero di elevamenti eh, più, con una consistenza maggiore e quindi c'è più eh, prodotto e da qui la necessità anche di commercializzarlo e di dotarsi di una rete di vendita più commerciale. Da noi invece eh, il formaggio si è sempre venduto, si continua a vendere e forse non c'è nemmeno tanto questa necessità di una grossa rete commerciale perché il prodotto non credo che sia tantissimo. che fanno questo 1 e ti do lo faccio io che tengo 75 anni solo io che allora facciamo un po' tutte le... dalla zona è giù è non lo vogliono non vogliono fare no, questo lavoro forse sono costrette anche a chiudere non lo so quando finché ce la faccio cioè i miei anni i miei 68 anni non lo so pensionato già da 10 anni non lo so, fino a che punto la fare... cioè, riesco a fare tutto Io sono da soli e mia moglie, siamo pensionata da tre anni e allora gli animali li abbiamo ridotti, eravamo prima 130-140 adesso siamo ridotti a 40, giusto per comodità famiglia e niente di fine fino che ce la sentiamo per qualche altro anno. Dopo sicuramente la nostra azienda andrà chiusa, fallita. E I giovani qui nella zona che vogliono fare questo mestiere ce ne sono pochi e quei pochi che ci sono non lo vogliono fare per motivi che è molto, è molto lavoroso e si guadagna poco. Allora, non ci sono perché motivo è... C'è cioè, lo stato dell'abbandono della campagna perché i giovani tendono a fare altro perché è molto impegnativo come lavoro e i risultati non si vedono, in poche parole, cioè non si è resa. Ma non rende, non rende, si scoraggia. Si scoraggiano. Purtroppo i giovani vanno via perché questa è una regione che non offre grandi opportunità dal punto di vista anche di investimenti e di aggiornamento tecnologico per quanto riguarda questo settore, eh, questo fa sì che probabilmente fra un decennio potrebbero essere pochissime a fare questo tipo di attività. No, se un giovane fosse bravo in gamba, in gamba, aumentare la, non con 100 pecore, con 300 pecore, un operaio buono che non ce ne sono, un operaio buono può vivere, può vivere. Ma che gli era un consiglio? Sì, è veramente che tenere quella capa che vuole fare il pastore, sì. Però la cosa non ha cambiato, se non è niente. È bisogno, sicuramente c'è bisogno di politiche più strette e più vicine ai giovani, ma questo ovviamente è riferito alle istituzioni, in primis è riferito alla politica, a eh, politica che deve stare più vicino ai giovani, istituzioni situazioni che eh, devono de, stare più vicino ai giovani e, eh, nel supportarli, ecco, non certamente per, eh, però per fargli un percorso di accompagnamento, per supportarli per quel progetto o di determinati giovani che sicuramente oggi hanno un quid in più rispetto ai giovani del passato però eh, bisogna invogliarli e seguirli per un percorso di tempo. Il Consiglio andrebbe dato prima diciamo, ai nostri legislatori e poi ai ragazzi, però ai legislatori non lo diciamo, ai ragazzi uno di mettere passione nelle cose, quando si fa un qualcosa con passione a mio avviso si finisce sempre con riuscirci. Due aprirsi il più possibile al confronto, non avere paura o timore di chiedere un consiglio, una notizia a un allevatore più grande o più anziano oppure a un, diciamo, un veterinario. Rivolgersi anche a mio avviso alle istituzioni eh, facendo proprio perno sul fatto che Filiano si vanta eh, di questa sagra. E poi eh, possibilmente evitare passaggi eccessivi, se io sono un allevatore, produco latte, è bene che io trasformo il mio latte, casomai in un piccolo laboratorio, in un piccolo eh, caseficio, ma evitare i passaggi, perché purtroppo il prodotto diventa sempre più ricco e più costoso man mano che fai i vari passaggi, quindi produzione, allevamento, latte e eh, produzione diretta di formaggi. qualcuno eh, inizia in, a collaborare, il pecorino potrebbe andare ancora avanti. Però se rimane tutto fermo, come è fermo, penso che finirà il pecorino di Figliano. In questo momento non saprei che mi servirebbe, però diciamo pure un po' di, di aiuto quello è. Parte burocratica, pure un aiuto dal da regionale, non lo so. Eh, dare una eh, sicurezza, certezza ai giovani, perché pur lavorando non ricevono il giusto guadagno. In un'intervista eh, fatta ai giovani sono messe due, due linee. La maggior parte si dedicherebbe o all'agricoltura oppure al settore del turismo. Quindi senza ombra di dubbio, atteso anche che non avrei problemi a commercializzare il prodotto, Potrei immaginare diciamo, di un allevamento eh, ovino. Io sono, sono, sono il direttore del consorzio, ma in primis sono un agrotecnico. Oh, quindi provengo dal, dalla scuola diciamo, oh, agricoltura e eh, ci, penso, ci penso ogni giorno, anche perché questo secondo me è il futuro. Uh, avere e impostare un'azienda uh, sicuramente per noi giovani uh, certo le istituzioni devono fare la loro parte ma anche noi giovani molto spesso dobbiamo darci uh, una missione di differente non dobbiamo pensare al posto fisso che oggi non c'è più, dobbiamo creare noi delle situazioni sui nostri territori e non dobbiamo abbandonarli perché i nostri territori uh, hanno tanto uh, e ci possono dare tanto. C'è il PSR 2007-2013 prevede questo tipo di, eh, di progetti di filiera. Questo consente di aggregare sostanzialmente le aziende che sono sul territorio, di programmare insieme quello che deve essere lo sviluppo per quanto riguarda la produzione di questo formaggio e consente anche di fare sistema, soprattutto sistema non solo di produzione e di commercializzazione, ma di fare sistema anche finanziario. Ma le pratiche ce n'è una su, sopra su di tutto, è quella del, del Pasqua. È quello di utilizzare eh, i pascoli delle nostre zone che in passato sono stati oggetto di studi anche da parte dell'università eh, degli studi della Basilicata e eh, pascoli soprattutto i primaverili che hanno delle essenze eccezionali basta pensare a timo o altre o altre erbe se invece eh, gli allevatori non portano gli animali a pascolo e alimentano gli animali soltanto con eh, i mangimi di produzione industriale, sicuramente non si avrà un, un latte e un prodotto poi profumato. La PAC sta, ha modificato, credo che modificherà la prossima PAC, eh, il sistema anche di sostegno all'agricoltura e alla zootecnica, premiando chi rimane a coltivare i terreni in montagna perché il territorio, se non viene fatto la manutenzione, se non c'è anche la zootecnia che consente di fare manutenzione al patrimonio al boschivo e al resto del territorio, credo che i rischi sono altissimi. Ma eh, il futuro del pecorino, così come il futuro, a mio avviso, eh, di tutti, deve essere sempre guardato con ottimismo e con speranza guai a immaginare che eh, non ci sia futuro per un prodotto ottimo quale il pecorino. Eh, lo dicevo prima, eh, ottimismo, eh, passione, volontà e poi eh, una, dobbiamo dirlo insomma le grandi eh, questioni, le grandi cose belle che la storia ci insegna sono nate proprio da periodi di crisi perché Essendoci la crisi la gente è costretta a industriarsi per vedere come sbarcare il lunare e da questa costrizione a volte nascono idee positive. Il formaggio, se lavori bene, se lavori bene, il formaggio, perché il formaggio di montagna, se lavori bene, canta, si se sente cantare a lontano. <ride>